«Aiuto, il grasso mi rincorre e non c'è verso di sfuggire!» E tu corri più forte no? Ma ci ho provato in tutti i modi, in tutte le palestre, con tutte le diete, ma lui mi raggiunge sempre. E ci credo, ormai la dieta è roba preistorica, qui ci vuole un nuovo approccio. Basta rinunce e privazioni che poi ti lasciano svuotata, delusa, frustrata al primo sgarro. Le donne che dimagriscono con il mio metodo non solo perdono peso velocemente, ma sanno come concedersi gli sgarri e si sentono vitali, appagate e Piene di energia. E quale sarebbe il tuo segreto? Bisogna cambiare testa! Se usi il giusto Mindset, puoi creare una buona sinergia di abitudini salutiste che sbloccano il naturale potere bruciagrassi del corpo. E poi, giusto per restare in tema, bisogna lavorare sul secondo cervello, è l'intestino. Per saperne di più, ti aspetto nel video training gratuito che farò il 10 maggio.